Oggi volevo parlarti del vetro sali scendi di una K chimica. Volevo darti il consiglio di eh, appunto, evitare di usare questo vetro sali scendi. Eh, verso l'alto e verso il basso in continuazione. Mi è capitato spesso e volentieri girando per i laboratori di vedere situazioni in cui questo vetro sale e scendi venisse usato impropriamente e quindi mosso a seconda di quello che era il momento perché magari non si vede bene, eh, si vuole stare più comodi, si vuole mettere la testa un pochino più vicina, eh, si abbassa, si alza, cioè proprio movimentare questo vetro. Allora, devi sapere che questo vetro potrebbe essere ad esempio collegato a un'azione un meccanica quindi proprio al motore tramite gli inverter e quant'altro e quindi esserci un'autoregolazione della cappa che porti a regolare il flusso in un modo o l'altro come potrebbe esserci uh, al contrario una controindicazione lì dove ci fosse una cappa che aspira sempre quindi una cappa a uh, portata fissa per capirci che uh, se tu abbassi o alzi quello che è il vetro sale e scendi la velocità dell'aria non fa altro che aumentare se abbassi il vetro diminuire se lo alzi perché è sempre la stessa, è sempre costante quindi soprattutto se non sai perfettamente come sta funzionando la tua cappa e qual è la condizione migliore o qual è la condizione proprio dello eh, stato della tua cappa ti sconsiglio di fare questo, questi movimenti in ogni caso che sia una cappa comunque che si autoregola che, piuttosto che una cappa che non si autoregola devi immaginare che ci vogliono sempre dei secondi Barra minuti per autoregolarsi e avere una stabilità, ci possono essere delle turbolenze, ci possono essere delle problematiche che ti possono contaminare, ti possono portare fuori il vapore della sostanza che stai manipolando, e, e, creandoti ovviamente delle problematiche e degli scompensi. Quindi. La cosa fondamentale, tu inizi a lavorare, posizioni il tuo vetro sale e scendi all'altezza desiderata in base anche alla tua altezza, perché è vero che devi usarlo a 40, anzi la norma chiede 50 cm, ma eh, spesso frontieri si sottovaluta eh, quella che è l'altezza degli operatori. E, e quindi da questo punto di vista, insomma, regolata, regolala anche in funzione di quelle che sono le prove che hanno eseguito sul campo eh, le aziende che sono venute a farti i controlli sulla base delle loro indicazioni se hai un'esigenza di questo tipo. Ad ogni modo non devi più spostare il vetro sale e scende, lo regolerai e quella è l'altezza la, che tu durante tutta la fase di manipolazione dovrà mantenere, fatto salvo il fatto che verrà chiuso quando avrai finito la manipolazione o ti stai allontanando per un periodo più lungo da quella che è la tua cappa per metterla in sicurezza.